12 anni fa ho iniziato ad investire negli Stati Uniti d'America, in Florida per la precisione. La gestione mi creava molti problemi a me e ai miei clienti. La soluzione a questi problemi è stata creata, generata nel momento in cui 3 anni fa ho deciso di trasferirmi definitivamente qui negli Stati Uniti d'America in una maniera grandiosa e ve la spiegherò quest'oggi. Vorrei iniziare quest'oggi nel condividere con tutti quanti voi, con coloro che ci stanno seguendo, con un aneddoto, con una storia. Tante volte ho spiegato che eh, ho la fortuna, me la sono creata, ma è una fortuna di lavorare con JP Morgan per la creazione di fondi immobiliari. Quindi ho incontrato e lavorato più volte con un, con un personaggio davvero incredibile. Io lo, lo chiamo Warren Buffett perché ha i capelli bianchi, ha 78 anni, Warren Buffett ne ha 87... E ci siamo incontrati più volte. È una persona straordinaria, vive in America da 50 anni di origine brasiliana, quindi non parla italiano ma capisce l'italiano. Quando praticamente ci siamo incontrati l'ultima volta a cena, lui mi ha detto Giuseppe, you don't need suit and tie to show your knowledge. Abbiamo lavorato molto con questa persona perché è un cliente molto importante, no? Quindi eh, ha notato più volte in silenzio che comunque quando c'era una problematica, quando c'era da fare qualcosa, veniva sempre evidenziato il mio di progetto. Ha, ha voluto conoscermi, una persona che ad oggi nel suo portafoglio ha più di mille immobili e siamo stati a parlare tante volte. Io non sapevo di quello che era il suo asset, vi prego di non fraintendere quello che vi sto dicendo, ma voglio farvi capire di come se si vogliono ottenere risultati nella vita bisogna fare un bagno di umiltà. Quindi questa persona mi ha totalmente stravolto la vita in questo senso, mi ha detto che voleva capire come lavorassi ed è stato, siamo stati più di un'ora a parlare, ok? Quindi grazie a, al mio inglese che migliora ogni giorno ho spiegato tutto nei minimi dettagli e quindi poi lui alla fine mi ha detto questa cosa che non ti serve la giacca e la cravatta per far vedere, evidenziare il tuo sapere, il knowledge, il know-how è stato bellissimo cosa? Vedere che una persona di questa statura, di questa grandezza, di questa ricchezza è stato a chiedermi e si è fidato subito di quello che mettevo in pratica e poi, perdonatemi, sorrido quando ehm, alle volte mi, mi, mi capita di parlare con dei clienti che eh, con un budget veramente piccolissimo... Eh, sembra quasi che siano loro che debbano dirmi come devo utilizzare questi soldi per poterli investire lui mi ha detto in, in chiare lettere che chi mette la giacca e la cravatta molte volte è, è solo un discorso del, del primo impatto della, del voler apparire a tutti i costi ma quando sai delle cose, quando hai un valore nel momento in cui parli con persone di un certo livello si evidenzia e lui sostenitore come Richard Branson, eh, il CEO di Virgin che taglia addirittura le cravatte, ha detto ascolta il mio consiglio tira via la giacca e la cravatta e questa cosa qui mi ha totalmente cambiato quindi da oggi inizio questa nuova avventura dei video senza giacca e cravatta oggi vorrevo parlarvi di quelle che erano le problematiche che si venivano a verificare quando 12 anni fa ho iniziato ad investire negli Stati Uniti d'America i costi di gestione tante volte mangiavano quello che era il guadagno pian pianino ho iniziato a capire ad imparare che una delle cose più importanti fosse la gestione dell'asset immobiliare per poter ottenere risultati e tutto ciò ha portato alla creazione di jc Grey passive income non vi voglio parlare di teoria vi voglio parlare come al solito di quello che noi in prima persona avevamo ok quindi come problematica quali sono i problemi e qual è stata la soluzione problematiche noi eravamo in italia noi come investitori perché io investivo con i miei soldi e dei miei clienti. Cosa succedeva? Vi faccio un esempio banale eh, la casa al giardino anche se tu hai un contratto con il tenant che sarebbe l'affittuario che lui deve tagliare il giardino e lo scrive nel contratto se il prato non è stato tagliato e passa praticamente chi fa dei controlli la multa la prende il proprietario della casa non la prende il tenant l'affittuario della casa. Seconda problematica C'erano alle volte delle situazioni dove per cambiare una lampadina che costava 5 dollari dovevamo spenderne 100, perché il sabato e la domenica eh, c è, c è, si paga il supplemento chi va a cambiarti la lampadina, non, non pagavamo eh, semplicemente la sostituzione quindi era tanto il costo che c'era per andare a cambiare la semplice lampadina e capite bene 100 dollari per una lampadina di 5 era eh, ineccepibile come concetto, altre situazioni, alle volte magari eh, c'erano delle perdite, eh, alle volte c'erano, non lo so, macchie di umidità, c'era la problematica di come pagare le tasse, come pagare il meno possibile le tasse, come scegliere, questo è molto importante, come scegliere il giusto realtor e il giusto broker, perché? Perché noi avevamo degli appartamenti sfitti per due mesi in un anno Capite che due mesi in un anno vuol dire il 20% del periodo che noi dovevamo percepire gli affitti erano sfitti. Perché? Oggi sono Realtor e ve lo posso dire con certezza. Lo stesso impegno che serve a me Realtor per selezionare un uh, affittuario, un tenant, è identico a quello che io utilizzerei per vendere una casa. Quindi capite la differenza qual è? Vendere una casa porta dei guadagni che possono essere anche 10.000 dollari, se non molto di più. Affittare un appartamento il compenso è una mensilità dell'anno, cioè ad esempio io affitto un appartamento di 1500 dollari tutto quello che io devo fare è dare 1500 dollari, una mensilità dell'anno al realtor perché dico dell'anno? Perché gli affitti in America, come ho detto in altri video, sono annuali ok? si ripetono automaticamente ma sono annuali, quindi qual era il discorso? Che ogni anno se il tenant non cambiava, rimaneva lì, noi dovevamo ripagare un'altra mensilità al realtor che ci aveva procurato e c'è scritto nel contratto quindi ogni anno andavamo a versare una mensilità Oggi cosa è successo? Che abbiamo apportato tante piccole modifiche nei nostri contratti fatte preparare, fatto preparare un bel contratto un grandioso contratto, lo oserei chiamare, dal nostro avvocato e tutte queste piccole eh, situazioni che andavano ad abbassare i guadagni sono state eliminate. Stare in Italia bisognava eh, trovare chi ci andava a tagliare il giardino, trovare chi ci affittava l'appartamento, trovare chi ci sostituiva eh, le lampadine o sistemava i piccoli inconvenienti ed era un lavoro estenuante perché tu stavi in Italia e qui dovevi praticamente avvalerti di Google, fare ricerche. Oggi creando il progetto, sviluppando il progetto JC Gray Passive Income, noi abbiamo due società di property management. Tutti i nostri affittuari hanno un contratto dove per le prime 200 dollari di inconvenienti c'è cioè un problema, si, ro si, si rompe una lampadina, ok? Quando praticamente il tetto della problematica va a superare i 200 dollari, allora interveniamo noi con i nostri soldi, ma guardate cosa è successo nell'ultimo anno il 90% delle volte vuol dire 9 volte su 10 quando il tenant ci chiama o eh, chiama i nostri uffici o manda una mail e dice c'è un problema allo eh, scarico del bagno, c'è un problema eh, idraulico, c'è un problema alla lavatrice, c'è un problema alla lavastoviglia sistematicamente quello che loro sostenevano che era il prezzo di riparazione 300 dollari, 400 dollari, capite no? cercavano logicamente di superare il tetto dei 200 dollari noi cosa facevamo? Oggi possiamo? Allora no. Nell'ultimo anno diciamo non c'è problema. Oggi mandiamo il nostro dipendente, la nostra persona di fiducia e vi risolviamo il problema. 9 volte su 10 il problema costa 50 dollari, 60 dollari, 80 dollari, 100 dollari. Quindi stando sotto quella, quella fascia pagano l'oro. Investendo su aprire una società di management, pagare il nostro dipendente, i costi sono sono diminuiti drasticamente e i guadagni sono aumentati drasticamente. Come possiamo noi utilizzare al meglio i nostri soldi per poter avere più guadagno e meno spese ed avere la certezza che l'appartamento rimanga sfitto il meno possibile? Abbiamo una soluzione ad hoc incredibile perché nei nostri contratti di affitto l'affittuario sei settimane prima della scadenza ci dovrà comunicare se vuole rimanere o vuole andare via e se vuole andare via due giorni a settimana, mezza giornata o la mattina o il pomeriggio, ci deve dare, non ci potrebbe, ci deve dare la possibilità di far visionare l'appartamento a futuri affittuari. Quindi capite cosa sta succedendo? Che in sei settimane noi troviamo al 100% l'affittuario, così che quando praticamente la persona gli eh, piace l'appartamento facciamo già il contratto. Deve uscire il 15 ottobre, ok? Il 17 ottobre abbiamo già il nuovo tenant. Guardate che vi sto per svelare un punto di forza incredibile per voi che ci responsabilizza a noi. Noi abbiamo la possibilità di darvi per iscritto che se il vostro appartamento che diventa il nostro appartamento perché noi ve lo gestiamo nei minimi dettagli e sfitto per più di 7 giorni, 7 business day J.C. Gray paga a voi l'affitto. Quindi capite la responsabilità che noi abbiamo nel dirvi guardate, fidatevi di noi, l'appartamento non rimane sfitto. Rimane sfitto per un motivo X. Più di sette giorni? State tranquilli, l'affitto ve lo paghiamo noi. Questo è il nostro punto di forza che ci dà assoluta certezza del fatto che utilizziamo i nostri realtor perché voi non pagate quella mensilità all'anno perché siamo noi che con la nostra società di management paghiamo il relto, ci vogliamo di pagare il relto. Rimane sfitto per più di 7 giorni? Paghiamo noi, a voi. Se vi dico che oggi abbiamo una grandissima parte del nostro portafoglio che ha il 10% netto, quando vi parlo di netto vuol dire tolte tutte le spese, le inconvenienti, l'unica cosa che dovete cercare di capire è che l'investitore che investe con noi, oltre che pagare la property tax, l'equivalente dell'Immu in Italia l'assicurazione, ve la consiglio al 100% di fare un'assicurazione si possono fare tantissime eh, tipologie di assicurazioni l'assicurazione per eh, danni civili io la consiglio sempre eh, investire in sicurezza è la miglior soluzione per eh, non avere mai problematiche ed eventuali inconvenienti non avrete altri costi il management lo paghiamo noi il Realtor lo paghiamo noi, rimane sfitto l'appartamento lo paghiamo noi. Quindi questo è il nostro punto di forza che ha risolto la problematica che si è venuta a, a verificare quando abbiamo iniziato ad investire e eravamo in Italia. Perché quando dovevamo fare una semplicissima, ma semplicissima, credetemi, riparazione, eh, io non riuscivo a capire perché eh, avevamo dei costi veramente elevati. Oggi li abbiamo ridotti drasticamente semplicemente mettendo in piedi questa società e creando questo progetto. Perché? perché vogliamo concretamente dare la possibilità a voi che state in Italia, rimanendo in Italia, di avere delle rendite passive, automatiche, ogni mese, sul vostro conto corrente e sapere che qui ci sono persone che stanno lavorando per voi ricordandovi sempre di una cosa noi non siamo dei dipendenti noi non percepiamo una fi fissa noi non percepiamo una provvigione noi non siamo degli intermediari non compriamo l'immobile per voi nel momento in cui facciamo l'affare l'affare lo facciamo insieme questo è per rispondere alle tante email alle tante eh, domande che ci fanno spesso quando qualcuno dicono eh sì vabbè ma se tu trovi l'affare te lo prendi per te o lo prendo per me o lo prendo per noi stiamo insieme, lavoriamo insieme quindi questo è molto importante per me JC Grey Passive Income ha creato un progetto unico, incredibile è un mercato a sé noi siamo i primi in Italia non c'è nessuno e questo mi inorgoglisce nel dirlo non c'è nessuno che in Italia oggi fa ciò o vi, vi prendono la casa come intermediazione o dovete pagare delle società di management con tutte le problematiche di sorta, perché ricordate io vi posso parlare per esperienza personale del fatto che quando io ero in Italia pagavo anch'io le società di management ma un conto è se la società di management ti deve gestire l'immobile e non si prende le responsabilità cioè se ti affitta l'appartamento e bene, a noi rimaneva anche due mesi sfitto non c'era nessun problema per loro, i soldi che non entravano erano per loro, per noi il costo è mediamente il 10% degli affitti va pagata dalla società di management e quando dovevano eh, risolvere un'emergenza se la persona gli chiedeva 200 dollari allora non gli fregava niente, tanto pagavamo noi l'evoluzione di questo progetto JC Grey Passive Income è tutto ciò vedere quelle che sono state le problematiche che ci sono eh, successe in 12 anni e abbiamo trovato la soluzione iniziare non è stato facile è stato molto difficile perché soprattutto in Italia c'è molta diffidenza ma ascoltate bene i video prima di fare la Skype call il sottoscritto vi dice in tantissimi video non versate i soldi a nessuno e non mi stancherò mai di dirlo perché sono i vostri soldi sono i vostri risparmi nemmeno a noi voi dovete versare i soldi in tutta sicurezza al title company agent che è l'equivalente del nostro notaio nel momento in cui noi vi troviamo la casa iscrivetevi al canale youtube Giuseppe Cicorella visionate il sito www.giuseppecicorella.com dove ci sono anche i casi studio di nostri clienti abbiamo messo i loro immobili con quello che guadagnano sicurezza, guadagni, garanzie, tutela e eticità Giuseppe Cicorella alla prossima